Consulenza di fiscalità internazionale, che cos'è? A cosa serve davvero? E soprattutto quando è arrivato il momento, quando arriva il momento all'interno della vita del proprio business di doversi rivolgere a un fiscalista, di, uh, a un fiscalista internazionale? Te lo dico subito. La fiscalità internazionale è un argomento evidentemente estremamente complesso che ha bisogno di determinate competenze e uh, di determinate attestazioni, soprattutto pratiche. No? C'è bisogno di essersi sporcato le mani per un po' e di aver avuto un certo numero di clienti perché altrimenti uh, la casistica uh, di fiscalità internazionale è talmente basta che se non hai messo le mani perlomeno su una cinquantina di casi non sai obiettivamente di che cosa stai parlando cioè sai soltanto quello che c'è scritto nel manuale mi fanno ridere alcuni consulenti che pubblicano le foto dei libri che hanno comprato di fiscalità internazionale come se solo quel libro bastasse ad attestare il fatto che loro ne capiscono di fiscalità internazionale oppure quegli altri meravigliosi che eh, hanno un blog di cui parlano delle cucine d'arredo di come detrarre il bonus del, del ristrutturazione, del patrimonio edilizio, eh, l'impresa ah, 4.0, l'Ibu, le colf e poi però hanno la sezione dedicata alla fiscalità internazionale. Allora, ehm, la consulenza sulla fiscalità internazionale è evidentemente è una consulenza particolareggiata e anche abbastanza complessa di cui puoi avere bisogno per due motivi. Allora, o perché hai deciso di trasferirti all'estero e di fare business dall'estero o perché anche se rimani in Italia parte del tuo fatturato uh, è fatta all'estero o comunque hai intenzione di espandere sia i tuoi servizi piuttosto che i tuoi, la vendita dei tuoi prodotti in qualsiasi modalità insomma abbia tu uh, in mente di dropshipping piuttosto che vendita tramite spedizione del magazzino sia il tuo o meno, quello che importa è che tu vuoi espanderti anche all'estero, quindi ogni qualvolta i tuoi interessi economici superano il confine italiano hai necessità che un consulente che si occupa di di fiscalità internazionale ti spieghi che cosa è meglio fare sia se te ne vai sia se rimani all'interno dei confini del, del territorio nazionale Ora. La cosa di cui secondo me, eh, e lo dico alla luce dell'esperienza, soprattutto anche del, dei feedback che ho ricevuto dei miei clienti, eh, la cosa di cui non puoi fare a meno è di qualcuno che abbia una visione a 360 L'ho ripetuto tante volte, non mi stancherò mai di, eh, di ripeterlo. È necessario affidarsi a qualcuno che sappia cosa succede fuori dal confine italiano e non solo all'interno di un determinato paese. La visione generale a 360 gradi è quella di chi sa esattamente qual è la migliore giurisdizione che più si attesta alle specifiche, alle caratteristiche tue personali come imprenditore e soprattutto del tuo business, quindi evitiamo di andare da chi apre società in Nuova Guinea, da chi apre società solo a Dubai, da chi apre società solo in Svizzera, perché ti daranno una visione estremamente particolareggiata e cioè la loro visione, quella del diritto tributario locale, di dove loro hanno lo studio, di dove, opre, di, dove, di dove loro aprono le società. Quello di cui tu hai bisogno è di una visione generalizzata ma soprattutto disinteressata di qualcuno che non apre società solo all'interno di quella giurisdizione. Okay? E questa è per quanto riguarda, diciamo, per chiudere l'argomento in, in, in pochi secondi, di chi hai bisogno e invece chi devi assolutamente evitare, L'ho detto in apertura di video, devi assolutamente evitare i generalisti cioè quelli che sul loro blog parlano di tutto, da come si tappezzano le, le camerette dei bambini appena nati a come si apre un conto corrente offshore e che però nonostante siano esperti di imu, di tributi locali e di spazzatura poi però sono anche specializzati nella pianificazione internazionale e questa cosa non si spiega e soprattutto non si spiega perché 9 volte su 10, direi 10 volte su 10. Eh, nessuno ci mette la faccia quindi sono sempre siti generalisti dove loro ti dicono che sono i numeri uno e che eh, eh, possono fare tutto per te quindi ti vengono a montare i mobili dell'IKEA a casa contemporaneamente però ti fanno una pianificazione fiscale internazionale poi non è che ti spiegano tanto esattamente che cos'è questa pianificazione fiscale internazionale hanno fatto 3-4 copie incolla da siti sparsi tra cui anche il mio e se lo sono messi sul, sul, proprio, sul proprio blog l'altra categoria da evitare come la peste sono quelli che aprono le società a cazzo cioè quelli che aprono solo le società però eh, come dire i provider, no? quelli grandi che promettono l'apertura di società offshore okay? quindi apri società in UK molti sono in inglese per carità ma ci sono, su questa riga si sono inseriti anche quelli italiani quindi ehm, quelli che ti danno la possibilità di aprire società ovunque tramite eh, i, loro, i loro servizi, quindi questa è un'altra cosa da evitare, da evitare perché allora o si ha un contatto diretto con quel provider e quindi si sa che lì davvero ci lavorano commerciali, a volte succede, che da, da lì in, in quel posto lavorano veramente fiscalisti, esperti di fiscalità internazionali, quindi quando apro la società c'è un servizio, un, servizio, un servizio di accoglienza, di assistenza, cioè vengono e mi spiegano, apri lì, piuttosto che qui a seconda dell'esigenza, oppure chi ti abbia la società senza però darti, e molto spesso questo succede con le società nel Delaware, fateci caso, se tu mh, cerchi un sito di apertura società nel delaware nove volte su dieci loro non hanno il fiscalista hanno soltanto quello che ti ha la società e quando fai una domanda di fiscalità al provider quando vai a pagarlo per aprire la società lui ti risponde che di fiscalità non ne sanno niente e se ne scaricano la responsabilità ok quindi queste sono le due categorie che dovete evitare come la peste la fiscalità internazionale è una materia complessa estremamente complicata che deve prendere in considerazione tutta una serie di aspetti che vanno dal business alla pragmaticità del, dell'utilizzo di un conto corrente, dei sistemi di pagamento, uh, della gestione dei fornitori, della gestione dei clienti, perché ognuna di queste singole caratteristiche, l'abbiamo detto in altri video, mh, riporta della, delle implicazioni a livello fiscale. Okay? Quindi guardatevi attorno, sempre, mh, richiedete sempre più di un'opinione, quindi magari cercate anche più di un consulente, ma evitate come la veste le due categorie di cui vi ho appena parlato. Noi ci vediamo nel prossimo video.